Sono con Nicola Desiderio, eh, giornalista dell'auto molto esperto in nuove tecnologie, in elettrificazione, che collabora con Obiettivo Zero Emissioni. Oggi per il lancio della nuova Lexus eh, NX abbiamo fatto una doppia prova. Abbiamo provato cioè, entrambi l'automobile e adesso ci confrontiamo per capire com'è andata. Nicola, com'è andata la, la tua prova? Io trovo che l'erogazione elettrica sia... Veramente molto interessante questa automobile, è quella che fa esordire il plug-in hybrid con il marchio Lexus, quindi è una NX ibrida ricaricabile con una lunga autonomia in elettrico. com'è andata la tua prova? Ma la mia prova è andata bene, in modo convincente. La cosa fondamentale per chi ha già provato l'ibrido è vedere come la macchina è molto più elettrica e molto meno a scoppio, quindi il motore. Cilindri si sente molto meno eh, sia per quanto riguarda il regimi di rotazione, che è sempre più basso di quello a cui si è abituati, e poi anche in risposta nelle accelerazioni la progressione dei motori elettrici è molto più sensibile e questo rende la guida assolutamente più fluida, più brillante, insomma sembra di avere quasi un motore più grande dentro il cofano e si sente, si sente tutto. Ma in effetti di motori ce ne sono tre no? cioè quello a combustione interna e poi due sui due assi perché la plug in hybrid è a trazione integrale ha due motori elettrici uno per, per asse però la cosa che, che fa impressione quando si entra è questa nuova no? questa nuova vivibilità interna questo grandissimo schermo da 14 pollici un nuovo sistema di interfaccia anche con il head up display quindi la proiezione sul diciamo sulla visuale del eh, conducente delle informazioni gestibile però qui con dei tasti a sfioro dal dal volante ecco io ho trovato questa veramente un salto in avanti notevolissimo rispetto alla nx precedente sì assolutamente c'è questa logica di what you see is what you touch quasi cioè ciò che tu vedi è quello che tocchi e quindi questa è una cosa molto bella perché uno non deve guardarsi le mani e vede effettivamente quello che fa con le mani guardando sempre davanti e questo è un secondo me un ottimo concetto e poi anche il fatto che lo schermo sia così grande va bene e poi che sia avvolgente quindi in qualche modo basta un colpo d'occhio e si hanno tutte le informazioni di cui uno ha bisogno eh, in modo in modo naturale ed ecco anche questa, coinvolgente con questa nuova impostazione no, che Toyota ha dato, diciamo, alle sue auto del futuro, proiettate verso il futuro, che si richiama a, a come un cavallerizzo eh, controlla il suo cavallo con le redini, no? Quindi che sia tutto attorno e che ci sia quasi una presenza, diciamo, un rapporto fisico tra il conducente e l'automobile. Sì, sì, c'è questa filosofia che loro chiamano Tazuna, che è il, la briglia in giapponese. e Quindi c'è il tentativo di creare questo rapporto simbiotico tra il guidatore e il medico. Ecco, ma tu l'hai sentito questo rapporto simbiotico? Allora, io il rapporto simbiotico non l'ho sentito, eh, nel senso che eh, non, ho, non ho questa sensazione da cavallerizzo, anche perché ti dico sinceramente, io a cavallo ci sono andato poche volte e non sono un cavallerizzo. Quello che si può sicuramente percepire è questa istintività attraverso le mani, è quello che ti dicevo prima, cioè tu attraverso le mani fai delle cose per cui tu non devi guardare le tue mani, ma guardi e continui a guardare davanti. E in questo senso sì, è come andare a cavallo quando uno va a cavallo guarda sempre davanti, non deve guardare le proprie mani. beh Quindi diciamo che tutto sommato c'è, possiamo mettere una, sì. un tick, però andiamo un attimo sulle prestazioni, no? questa comunque è un'automobile un che eh, ha 227 kW di potenza complessiva, 309 cavalli per chi ragiona ancora in, in vecchi cavalli, un'accelerazione da 0 a 100 in 6,3 secondi, quindi insomma è un'auto che su strada deve dare parecchio a chi la guida. Io tutto questo l'ho sentito, sinceramente quando si accelera si ha l'impressione di avere veramente sotto molto più quasi di quello di cui si ha bisogno. E poi c'è la parte, chiamiamola così, di attenzione all'ambiente, quindi l'autonomia in elettrico e, e quello che succede caricando le batterie. Noi siamo partiti con le batterie completamente cariche, batterie che hanno... Più di 18 kWh di eh, capacità, quindi batterie a litio significative per una plug-in hybrid, probabilmente sono tra le più capaci del mercato e, e garantiscono, promettono circa 70 km di autonomia sì. in solo elettrico. Noi siamo partiti che il display ci diceva 67 km. Sì. Come è andata per te? Per me è andata bene perché poi siamo partiti, eh, abbiamo affrontato un percorso eh, diciamo extraurbano e lì il, diciamo, il dato tendenziale si è mantenuto costante, dopodiché siamo entrati invece in uno scenario urbano e l'autonomia potenziale ha cominciato a crescere fino a 75 km, poi abbiamo cominciato a salire sulle montagne e, e alla fine noi dopo 66 km esattamente abbiamo sentito il motore a scoppio di, no, di nuovo prendere vita poi siamo arrivati fino in cima, siamo ridiscesi e la macchina ha cominciato a recuperare energia e noi alla fine ci siamo ritrovati dopo 100 km precisi a vedere l'indicatore del consumo a 1,7 litri quindi noi con la batteria carica abbiamo percorso 100 km con 1,7 litri di benzina. Quindi 1,7 litri di benzina e 18 kWh di ricarica nelle batterie. Sì. Questa è la nostra performance reale su strada per 100 km. C'è da dire che siamo ehm, sull'isola di, di Mallorca, le Baleari, quindi ci sono dei saliscendi oltre alle pianure. Siamo saliti, come hai detto tu, parecchio. È chiaro che nella parte in salita ha consumato parecchio, in realtà poi in parte però in discesa ce l'ha restituiti questi chilometri perché ci si siamo ritrovati sotto che dallo zero con cui eravamo partiti certo. invece avevamo di nuovo quasi 10 chilometri di autonomia recuperati soltanto nelle discese, quindi sì. andrebbero eh, per essere corretti aggiunti a quell'autonomia certo. per capire quello che è successo realmente. Certo. Quindi è un'auto interessante o no? Cioè andiamo proprio alla sintesi. Beh assolutamente, perché, innanzitutto perché eh, la percorrenza in elettrico credo che copra praticamente il 100% di quello che una persona normale fa con l'automobile. Poi non ci dimentichiamo che questa per ricaricarla sono 18 kW, con una colonnina normale ci si mette meno di due ore oppure con una, con una presa 4-5 ore. Ma anche quindi, a casa, sì, non posto a casa sì. con un garage, senza sì, sì. wallbox, eh, con la presa. Sì. Eh, e con la, mezza nottata già si ricaricano sì, le batterie? Sì, assolutamente, quindi come praticità ci siamo e poi c'è questa sensazione secondo me che è fondamentale è di avere tante prestazioni anche se uno non le usa ma avere sotto l'acceleratore qualcosa di grosso che ti, che ti traina senza problemi e questa è una bella sensazione ecco quindi l'auto è veramente molto interessante notevole eh, plug-in hybrid che è questa che stiamo provando con trazione integrale però mi raccomando plug-in hybrid soltanto se si ha modo di ricaricare. A casa e in ufficio o al lavoro è la cosa migliore, come certo. minimo a casa nella notte l'ibrida plugin è una soluzione eccellente per chi usa la parte elettrica.